Innanzitutto buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti la decisione di, di fare questo video riguarda come tutti voi sapete il periodo surreale perché definirlo brutto è, è banale che stiamo vivendo e anche la scelta di nonostante tutto rimanere presente in piattaforma Innanzitutto colgo l'occasione per salutare tutte le persone che in questi anni puntualmente mi, mi seguono e mi contattano e anche tutti i miei colleghi verso i quali nutro una profonda stima e rispetto sia a quelli che come me hanno scelto di continuare a lavorare e allo stesso modo quelli che invece hanno ritenuto più adeguato interrompere momentaneamente il servizio. Io sono arrivato alla scelta di continuare a lavorare eh, dopo una giusta riflessione personale ma soprattutto dopo aver coinvolto tutte quelle persone che mi stanno seguendo e che continuano a contattarmi, soprattutto le persone che sono residenti e che vivono nei posti ai miei, mh, più colpiti da, da questa sciagura dopo aver chiesto a loro qual era secondo, secondo loro la cosa migliore da fare in questo momento ho ricevuto l'input di, di continuare perché comunque le richieste continuano e la gente ha ho, ho compreso, che ha, ha compreso eh, la non banalità del nostro servizio, quindi eh, se, pur sapendo che noi non siamo assolutamente indispensabili eppur non avendo la presunzione di esserlo eh, se nel nostro piccolo possiamo dare un aiuto noi ci siamo anche perché arriverà alla fine anche a questo e, ed è bello lasciare alle persone la possibilità ancora di confrontarsi e perché no anche di poter sognare per cui continuo per questo motivo un saluto a tutti i miei colleghi e un in bocca al lupo grazie